Nicoletta Dosi in piazza per lo sciopero globale per il clima come mai siete in piazza voi notà per lo sciopero globale per il clima perché come si sa bene la nostra valle devastata dal punto di vista ambientale e sociale non può che essere in lotta contro questo modello di vita che devasta, uccide per i grandi sport interessi di sempre. Oggi noi siamo contenti perché noi anziani siamo in netta minoranza, ci sono tantissimi giovani, vuol dire che la lotta è giusta, che non è stata vana la nostra presenza e che il futuro è garantito da loro. Quindi noi abbiamo voglia di lottare con loro perché sappiamo che la lotta non è finita, continua. Grazie. I was doing